ciao a tutti volevo augurare a ognuno di voi una buona Pasqua e per questo ho creato Gesù in 3D a cui ora applicheremo anche qualche animazione affinché possa arrivare una sua benedizione muoviamo una mano muoviamo l'altra mano dove vedete le stimmate Adesso Gesù, ecco, si muove come se proprio venisse incontro a noi. Benedicente. E infine la sua salita al cielo. Per questo video è tutto, ancora auguri a ognuno di voi.